Salve a tutti, sono Francesco Fusillo, eh, per le guide di Sodi Linux eh, mostrerò, ed è software libero, eh, questo fantastico programmino che si chiama eh, GovVC eh, <coughs> View. è un programmino che serve a fare eh, video registrazioni eh, utilizzando una webcam, come vedete qui sotto c'è un foglio, eccolo qua, la webcam e eh, qui sopra è una webcam da pochi soldi. Da, una decina di euro è un po' scuro, aumento la luminosità, questo è GOOVC VIEW questi sono il controllo dell'immagine vedete adesso regolo un po' la luminosità per migliorarlo, abbasso un po' il contrasto, lo aumento, vediamo ok e posso già aumentare la saturazione, calarla, come vedete la gamma dei colori Bene, il bello di GOOVC VIEW è che io registro la, la mia scrivania uso i miei attrezzi per fare una lezione qua sto facendo non so, il calcolo algebrico e quando clicco registra video qui eh, dopo ovviamente che ho attivato il microfono e ho messo a posto l'immagine e ho eh, corretto le, le posizioni della carta per sapere che sto registrando quello che mi serve faccio altro che cliccare registra video e il video si registra adesso vedete anche i controlli audio che però non vengono registrati allora faccio una simulazione sto facendo una eh, piccola espressioncina eh, con numeri algebrici eh, questa invece è più semplice, più 1 meno 1 cosa farà? diamo un'occhiata ai segni questo è più, questo è meno, il risultato è 0 più 1 meno 5 chi vince fra il più e il meno, vince il meno di quanto? 4 fantastico abbiamo spiegato le... il calcolo algebrico adesso non basta far altro che dopo aver usato le proprie pene le matite le stecche le squadre per fare qualsiasi operazione necessaria la spiegazione magari avendosela preparata un po meglio di come sto facendo adesso ecco questo è il, il, il meno questo è il più come vedete come siamo usati ad usare i nostri colori i nostri pennarelli eh, ferma video dove troverò il video adesso vi faccio vedere chiudo google cv eh, mi apro la, la navigazione delle mie cartelle e eh, il mio video è quello qua eh, ma il video è mkv eh, non faccio altro che doppio clic che lo apro e il video si registra adesso vedete anche i controlli eh, audio che però non vengono registrati Allora faccio una simulazione 5 operazione necessaria eh, eh. ecco non c'è altro da dire, GovCVue ha fatto la video lezione se l'avessi preparata decorosamente non sarebbe venuta fuori questa cosa qui ma però per spiegare quanto è facile fare una video lezione con GovCVue la nostra webcam può registrare qualsiasi cosa, fare anche degli screenshot durante la eh, videoregistrazione, è tutto GovGVue per registrare semplicemente eh, la eh, scrivania lo trovate in audio video, in di Linux ma anche nei repository di Ubuntu di Mint e di tutte le altre distribuzioni eh, Ubuntu